Gettare fuoco sulla terra, queste sono le parole di Gesù in questa domenica, sono venuto ad accendere un fuoco a dividere, ci fa impressione questo modo di parlare se dovessimo fare riferimento un po' a quelli che sono i dinamismi della, dei social, della no? comunicazione, un'espressione del genere sicuramente non attira tanti like perché uno che ti dice che è venuto a accendere un fuoco per bruciare e dividere insomma ma va compreso quello che Gesù ci chiede. Il fuoco che si vuole accendere innanzitutto un fuoco vivo, un fuoco pieno di amore, pieno di Dio. E le divisioni che si vuole creare, che Gesù vuole creare, sono, fanno riferimento invece ad un altro dis discorso, cioè al fatto che io comunque debba strutturarmi come persona, debba uscire allo scoperto. Eh, non uniformarmi alla massa in questo senso divide perché può essere ad esempio che in un contesto familiare in una comunità alcuni lo seguono davvero con convinzione e si distinguono dagli altri nella fede e altri invece lo ignorino e questa divisione eh, fa la differenza in un certo senso si vuole anche dire credo che Gesù voglia anche dirci questo non rinunciare ai tuoi sogni quindi se c'era da uscire dal tuo villaggio esci qualche giorno fa proprio con vicino, qui siamo a Santa Maria degli Angeli, c'è stato un convegno nazionale del movimento apostolico ciechi ed è lì che ho potuto precisare anche insieme ai relatori no? quanto sia necessario uscire dal villaggio, uscire dalle comodità, uscire dall'uniformità per essere se stessi e per portare una propria convinta, diciamo, firma, mettere una propria firma sulla vita, sulla, su quello che si fa, sulle scelte che si compiono. Anche Don Tonino Bello a questo riguardo ci diceva accendi nel nostro cuore il fuoco della festa, quindi non è un fuoco di morte, non è un fuoco di eh, divisione, ma un fuoco di festa perché ti mette dentro questa circolarità dell'amore di Dio. Buona domenica a tutti.